Benvenuti a tutti me, sono Messioni Video, sono il tecnico dello studio di Gregorio, il mio compito è quello di montare video montaggi eh, con soggetti so geografici. In questo caso parliamo di animazione 3D, cioè, eh, cioè di un, di un mo video montato con soggetti geografici, cioè, per esempio in questo caso la molto in piano che vediamo in immagine in alto, eh, con soggetti geografici io farò un... Vi farò vedere un'animazione sull'amore antonelliana, Non sarà un, piccolo, non sarà un cartone animato sull'amore antonelliana oppure non sarà un, un, uno dei un grandi documentari di 4 ore che fanno vedere in televisione. Ma sarà un semplice video che vi farò vedere un pochino la geolocalizzazione dell'amore antonelliana Infatti, fotografie della NASA, fotogrammi della NASA. Eh, io ho potuto vedere queste cose grazie all'applicazione Google Art della Google, eh, questa fotografia che vedete adesso sono presa, ehm, eh, questa fotografia che vedete adesso è tratta, l'ho creata io con il software della Microsoft, quindi abbiamo messo già due, ehm, due grandi marchi eh, Google e Microsoft insieme, quindi abbiamo già. È già fatto la cosa bellissima mettete un like già subito e scrivete nei commenti a ah, sta come Antonella da se l'avete vista sì o no scrivete dai scrivete forza scriviamolo in quella chat dei commenti perché molti dicono che hanno io so scrivere legge ma per me è molto divertente scrivere quello che dite voi grazie allora signore e signore siete pronti scrivete nei commenti che siete voi. Scrivete un bel sì, tipo questi lunghi che mandiamo noi ragazzi Pronti via. La Molontanoliana, come vedete, si trova a Torino e è chiusa temporaneamente perché come sappiamo c'è tutta l'epidemia Covid, mi dispiace molto che ne possiamo andare a vedere, per questo mi sto creando come ha detto alla cinematografia animata, per questo sono un animatore cinematografico delle piccole esposizioni, dei piccoli videomontaggi, delle piccole cose per vedere queste cose virtualmente per vedere tutte queste bellezze italiane eh, si vedono non solo la Mora del Torigliata, ma anche poi diciamo, dei grandi palazzi possiamo definire che Milano è... Eh, sì Milano, scusate l'errore Torino è una grandissima città c'è anche il fiume Po vediamo qua, eccolo qua il fiume Po si vede un pochino, questo è tutto il fiume Po guardate che bello veramente che belle cose che ha creato il creatore che ci ha fatto tutto che belle cose che può progettare l'uomo, io penso sempre. Ma se noi siamo riusciti anche a creare, che la monotoniniana è vecchissima, si è trattenuta benissimo, perché l'hanno strutturato, ci hanno fatto molte cose, però il creatore è, diciamo, è antico e purtroppo è in decesso e sta in paradiso. Però io dico, se lui è riuscito a creare questo grattacielo eh, così bello, ma... Noi possiamo creare di tutto. Io vi lascio con questa frase a vedere il video. Signori e signori, mettete un like, mettete un mi piace, commentate, condividete e grazie.